Quando ho pensato di scrivere questo libro eh, mi sono reso conto che esistevano in giro tantissimi libri sulla salute della donna, dedicati alla salute femminile, eh, che parlavano magari di gravidanza, di parto, di ginecologia. Io sono un ginecologo e ho pensato che forse era il caso di scrivere qualcosa di diverso, eh, di indirizzato ovviamente alla donna, di rivolto alla salute femminile, ma di diverso di quello che già c'è in giro e io ho pensato che la, la migliore fonte di informazioni e di eh, curiosità sulla salute della donna fosse proprio la donna, quindi tutto ciò che deriva dalle richieste della donna in ambulatorio, le domande, le paure, tipica la paura del parto per esempio, noi ginecologi, ed è quello che faccio io ogni giorno in ospedale, rispondiamo proprio a queste domande. Questo mio libro, eh, quello che le donne non dicono, la salute al femminile, è un libro che vuole essere più che altro un volo sui problemi femminili più importanti, non tutti ovviamente, ma quelli che escono fuori proprio dalle, dalle parole delle, delle donne stesse. Eh, il messaggio che voglio dare alle donne è fondamentalmente uno, che eh, per stare bene non è necessario prendere farmaci a tutti i costi, non è necessario eh, controllarsi continuamente. Nel libro il concetto spero sia espresso bene. Eh, ci sono alcuni concetti in medicina chiari, netti, che sono scientificamente inattaccabili. Bisogna controllarsi, fare prevenzione, ma non a caso, ma con precisi eh, tempi e limiti che sono dettati più che altro dalle società scientifiche e, quando, e quindi dalla scienza. Un capitolo particolare è quello della prevenzione. Sappiamo che la prevenzione è importante ma la prima prevenzione è legata agli stili di vita, quindi l'alimentazione, l'attività fisica e come vedrete e come leggerete questi stili di vita sono importanti nelle varie fasi della vita della donna, anche in gravidanza. Sulla gravidanza poi un capitolo a parte dove spiego non solo gli esami che bisogna fare ma anche quelli più importanti e soprattutto se è davvero così importante e fondamentale No lo è. Prendere integratori e vitamine per stare bene in gravidanza e per far star bene il nascituro. E allora un appuntamento a tutti i miei lettori, anche agli uomini, perché no? Un regalo, anche leggerlo per conoscere meglio la salute femminile, eh, in libreria online.